Elton John, età, altezza, marito, figli e vita privata del cantante Elton John, quanto pesa, altezza, età, figli. Marito e vita privata del cantante. Il 25 marzo del 1947 nasceva a Pinner, un piccolo quartiere del Regno Unito, uno degli artisti più celebri del mondo. Stiamo parlando di Elton John, cantante britannico amato e idolatrato in tutto il pianeta. Elton ha 70 anni, è alto 1,72 m e pesa 73 kg. Ancora oggi i suoi concerti e le sue partecipazioni a spettacoli tv fanno veramente il pieno di pubblico. È interprete ed autore di brani indimenticabili, entrati di diritto nella storia della musica mondiale. Ci riferiamo a pezzi come la ballata Your Song o Rocket Man, il primo grande successo della carriera del cantautore, o Kang in The Wind, che cantò ai funerali della sua amica Lady Diana, e tanti altri pezzi, impossibile citarli tutti. John è molto chiacchierato non solo per il suo enorme talento ma anche per la sua vita privata. Gay dichiarato, ha un marito, il regista canadese David Furnish, 54 anni, sposato nel 2014. La coppia ha avuto due figli, Zashari e Lilia, entrambi nati dalla medesima madre surrogata. Elton John, esordi di uno dei più grandi artisti del mondo. L'infanzia del celebre artista è stata caratterizzata da un complicato rapporto col padre, che in parte gli ha segnato l'esistenza. Elton è cresciuto nella casa dei nonni materni ma è sempre stato legatissimo alla madre. D'altro canto, è grazie a lei che si è avvicinato alla musica. Ha studiato pianoforte sin da piccolo e, adolescente per merito di una borsa di studio è arrivato alla Royal Academy of Music. In quel periodo ha cominciato ad esibirsi nei locali, cantando pure i primi pezzi da lui composti. Negli anni 60 ha fondato due band, ma è solo nel decennio successivo che ha cominciato ad ottenere il meritato successo, da solista. Da quel periodo in poi i suoi album sono sempre stati osannati, arrivando persino ai primi posti delle classifiche americane, come nel resto del mondo. Tutto il pianeta lo celebra. Il premio Oscar Elton John e Lady Diana, Candle in The Wind, la canzone più venduta di sempre in U. I riconoscimenti in suo favore, del resto, non si contano, così come i suoi incredibili successi. Solo per citarne uno, basti ricordare il premio Oscar per le canzoni da lui composte nell'Il Re Leone, il celebre cartone animato della Disney. Nel 1997 la canzone Candle in Tea Wind, una delle sue più conosciute, dedicata alla prematura scomparsa di Lady Diana, è diventata il singolo più venduto nella storia della musica del Regno Unito.